Ciao, sono Marco. Oggi vorrei parlarvi di sensori di parcheggio invisibili. Eh, questi sensori di parcheggio li ho comprati dalla Cina, li ho pagati 13 euro, li ho montati a gennaio dell'anno scorso, eh, quindi sono un anno e tre mesi che ce li ho montati. Eh, ci ho messo un'oretta a montarli, è semplicissimo, sono velocissimi da montare, eh, bisogna solo fare un cavall due cavallotti, come si chiama, eh, fare due micro saldature, o se no adesso eh, in questa confezione che mi hanno mandato, eh, Questi li devo montare sulla capture di mio fratello, io ho una Dacia Duster, eh, si possono collegare addirittura senza spelare i fili, io ho dovuto spelare i due fili e fare due micro saldature, invece con questa presetta eh, si collega il, il filo al filo interessato, il filo della macchinetta al filo interessato, sono semplicissimi come dicevo da montare, e purtroppo non vi posso far vedere come si montano visto che io ce li ho già eh, montati comunque vi posso mettere le foto, vi posso postare le foto eh, del sito dove le ho, eh, ho scaricate io e, niente, adesso vedremo cosa c'è nella busta, eh, vi spiego come si montano, eh, vi allego le foto e se avete qualche problema o volete chiedermi qualche delucidazione eh, scrivetemelo qui sotto ah dimenticavo, li ho comprati su Aliexpress io apriamo la busta e vediamo cosa c'è dentro allora manuale delle istruzioni poi c'è questo nastro adesivo che è quello che si è eh, bi biadesivo vedete biadesivo si stacca la, la, la carta incolla tiene tantissimo perché come si ho tentato di andare sotto a pulirli l'ultima volta che ho pulito la macchina e praticamente si sono come se si fossero saldati al paraurti, cioè non, non riuscivo neanche con l'unghia a sentirli, si sono proprio incorporati benissimo. E poi vi faccio vedere come si montano, comunque è semplicissimo. L'unica cosa è che bisogna sdraiarsi sotto la macchina. Poi c'è il sensore, c'è cioè il sensore, praticamente la macchinetta è questa, vedete. Praticamente funziona così. Questo va collegato qua, infilato dentro, dentro si incastra. E poi c'è questa, questa presa, si collega qui. E c'è il cicalino, perché c'è il cicalino che fa rumore eh, con tre modalità. C'è la prima modalità che, che lampeggia eh, e poi ogni due secondi poi c'è la prima modalità che è quella che vi dice che siete quasi arrivati al limite che lampeggia continuamente e si vede ogni secondo fa, fa un suono e poi quando siete a 5 cm eh, come si chiama? vicini all'ostacolo inizia a suonare e adesso io ho fatto un video comunque eh, ve l'ho posto purtroppo la, la videocamera chiaramente l'ho dovuta lasciare fuori per far vedere quanto si avvicina al, eh, all'ostacolo non si sente benissimo eh, da fuori comunque da dentro la macchina si sentono benissimo e qua ci sono questi due cavallotti questi qua quelli che, che vi spiegavo va, vanno montati eh, uno alla, al cavo della luce de, della retromarcia che praticamente, perché cosa succede che quando voi inserite la retromarcia eh, quando si accende la luce questo si, si collega praticamente alla luce bianca della retro quando si accende la luce bianca della retro va in funzione il, il meccanismo no? l'altro invece l'altro filo è quello che si collega al, al biadesivo qua e quindi quando siete vicini eh, inizia niente inizio a suonare eh, poi mi hanno aggiunto questi, questi accessori quando li ho comprati io non c'erano come vi spiegavo e vedete qua c'è un, un pezzettino di ferro eh, se chiudete il filo si schiaccia e e niente, voi mettete un filo dentro qua, che sarebbe questo, lo agganciate dentro, poi schiacciate la macchinetta, così, trac, sul, sul filo che vi dicevo, e quindi eh, la corrente fa da cavallotto, niente, ce ne sono due, o se no ci sarebbero anche le presette, ma queste sono complicato montarle, eh, ve lo sconsiglio perché dovete tagliare il filo, eh, è un casino. Niente, Ora vi faccio vedere come funziona, eh, vi allego le foto, eh, quello originale è della Proxel, questo chiaramente cinese, tarocco, costa, che costa 13 euro, quello originale comunque costa 80 euro. Eh, non costa neanche più di quel tanto se, se volete prendere quello originale e io le foto comunque e eh, il video di come si fa a montare sulla Dacia Duster, Duster l'ho trovato proprio sul sito della Proxel perché tanto essendo una copia eh, è uguale e le, le foto le ho prese da lì e ci sono anche le foto per altre macchine eh, tipo la Panda, la 500, eh, non ce ne sono tantissime perché... Praticamente eh, chi ha collegato con l'originale eh, ha mandato le foto alla Proxel e la Proxel eh, le ha, ha postate. Ci saranno una quindicina di macchine. Come vedete qui c'è il sensore. Eh, qui è dove c'era montato il crick eh, che ho tolto la scatoletta non ho fatto nient'altro che appoggiarla giù ci ho messo sotto un pezzo di biadesivo e i collegamenti sono qui aspetta vediamo se riesco a, a non far traballare troppo vedete? collegamenti li ho fatti qua questo è il cavo bash che si collega col cavo rosso e il cavo nero è questo qua che è leggermente più grosso perché è quello che porta la corrente e ci ho collegato il cavo nero vedete io l'ho saldato e poi ci ho messo del nastro isolante eh, è stato facilissimo li riconoscete subito eh, vedete arrivano da qua in alto e vanno dentro nella presa io addirittura la presa l'avevo staccata lì c'è una presa è più facile la staccate e pende qua davanti e poi spelate il filo o, e saldate o usate il... Eh, come si dice eh, con l'apparecchietto che, che vi arriva nella confezione eh, ora siamo nel sito della Proxel come vedete da qua in alto comunque vi faccio un link e ve lo, ve lo posto qua sotto così lo aprite direttamente eh, qua ci sono le istruzioni di montaggio chiaramente di quelle originali eh, come vedete qui c'è come si chiama eh, il ragazzo che, che, chiama, che ha fatto questo tutorial eh, vi ha segnato con un pennarello dove dove vanno collegati, chiaramente dentro vanno collegati, la striscia va collegata dentro, questo qua è esterno per farvi vedere. Eh, questo è un tappino di plastica che quando voi siete sdraiati sotto, eh, vedete questo, questo tappo, un tappo di plastica. Io ho fatto il buco con un cacciavita stella e ho fatto passare il filo. Niente, il filo poi dopo esce praticamente direttamente nella scatoletta, nella scatola dove è eh, il ripiano dove c'è dentro il crick. voi quando aprite il baule sulla destra c'è un, come si dice, eh, una scatola che si sgancia eh, e dentro troverete i cavi. Adesso comunque vi faccio un filmatino anche della mia macchina così capite subito, eh, perché da qua le foto non sono molto... Eh, non sono molto chiare, eh, tipo questo io non ce l'ho neanche perché questo era un modello vecchio, il mio modello più nuovo, eh, il filo entrava direttamente eh, nel posto interessato. Vedete, que questo, questo qua, dentro qua vedete che qua c'è il click, vi fa vedere quello dove, dove si apre. Eh, niente, è facilissimo comunque da montare, come vi dicevo. Adesso io vi faccio vedere eh, da qua in a Qua c'è pre una presa, no? voi la sganciate perché qua dietro c'è un faro, eh, sganciate la presa. E ci sono tipo non, non so quanti, 10 fili. Eh, poi c'è qualcuno nero che è un po' più grosso, che è quello che porta la corrente, e voi ci collegate il, il filo nero. dei Come si chiama? del sensore e poi di fianco attaccato c'è quello bash, uno bash finissimo, eh, niente, spelate anche quello, usate quella macchinetta lì e ce lo collegate, e adesso così spiegarlo è un po' un casino, ma col video che vi farò vedere, adesso mi sdraio dentro nella macchina, infilo dentro la, la videocamera e vi faccio vedere, comunque se ci sono problemi eh, mi scrivete qua sotto, vi, vi contatto il prima possibile, grazie.